Ebbene oggi. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco 007 siamo tornati su Super Paper Mario. Allora, in questa parte non facciamo l'avvento di svolta lì, di qua come avreste, come avreste pensato. Uh, perché sì, ci avevo provato una decina di volte l'impossibile, cioè dovevamo allora... provarlo più in là. Sì, per ora. Abbiamo deciso di farmare prima un po' di soldi eh. facendo i mini giochi che non faremo oggi. Oggi cosa faremo? faremo? Ci schiacciamo i blocchi salvataggio. Ah. Eh, um, cercheremo le, le schede cucina. Allora, noi. Una l'abbiamo già trovata. Cioè noi abbiamo già la scheda cucina 3 <coughs> che si trova a svolta di qua al terzo piano. Eh, e vi ricordate in un episodio vecchio che abbiamo creato la scalinata quando Marco mi disse di non farlo. E io ovviamente da un bravo bambino che sono... L'ha fatta e ha trovato la scheda cucina. E ora sono un bambino felice. Comunque. Quindi ora andiamo a trovare la prima scheda cucina. Che non si trova. Che sta già nel registro andiamo a... No, non dobbiamo andare. Eh. Eh. Sta, allora, già nel, nel le, le sta già nel registro delle ricette. Basta che andate la cipollina, sta già là. Ok, Adesso. ora andiamo a trovare. La Al terzo piano si svolta di qua. Di là. Di coso. Sacquo questa è svolta devi... di là. Sì, ma ora ti devi buttare. Lo so, è But. quello che volevo infatti. È così bello buttarsi. Però dall'altro lato, se no. Oppure l'altro. Mm, da tutte e due le parti ti puoi buttare. No, non è vero. Sì. Ora uh, Bowser come salva il nuovo? Fortezio l'ha salvato. ora Bowser ha qualche pixel dalla morte. Ora è zero pixel però con un bug alla morte. Iii. No, la, la hitbox di Bowser è alta. Allora, dov'è la la seconda scheda cucina a svolta di là al terzo piano cioè dove siamo adesso bisogna trovare la scalinata che dovrebbe essere da qualche parte qui dietro la torre salve uh, dove diamo l'uomo senza braccia dimmi dove la scheda cosa succede se consiglia guardando l'uomo senza braccia niente si chiede perché non hai il braccio <ride> eh, vabbè dove cacchio sta? Oh, ho capito dove? ho capito devi, devi. vai giù vai giù ah allora no, no non ero giù no vai in 3D no no eh no A, oltrepassa il cancello vai alla periferia si era al terzo piano Vai alla periferia, vai in 2D, cioè vai in 2D, vai a sinistra, usa quel tubo e vai su. Quello che non hai mai usato. Ci dici. Comunque la parte di prima sarà velocizzata. No, mm, sto telecomando. Ah, madonna. Ok. Ah! Ah! <ride> un gozzo! Aucci! Ecco, qua ah. ci dovrebbe essere la scalinata. Spostami la il piano. Un attimo! E qua, e qua, Vedi? No, no, no, un attimo... cammina facciamo fatto una passeggiata. Credo dobbiamo ancora esplorare questo posto. Non oh ma che cos'è? Mm. Mm. Io avrei una una un'idea. Che canzone è? Madonna? Hai detto la parolaccia non resto. Ho detto che canzone è! È la canzone di Luigi. È la canzone brutale. Oh yeah! Una carta! Merluna! Inutile! Okay. ci ha sbloccato questa sentore no perché era dall'altra parte quindi ah. ecco cosa intendeva per saltare vabbè comunque um, pixel che ci aiutano a saltare meglio mm, anche no luigi luigi non è un pixel <ride> lo, non ho, lo non ho, so mia però scatina. luigi è un personaggio scatti Mi no aiuta. scatti ti fa uccidere visto oh, che no. luigi si Luigi scivola, lo farà scivolare okay, ancora di più. Mario, visto che Luigi è inutile. Oh no! Mario, cosa mi tu, Luigi? Questa Vabbè. parte è velocizzata. Insomma, dovete scalire, dovete scalare, scalire. Scalare. Siccome ce velocizziamo luna. perché dovremmo fare la scalinata 30 volte. Perché? Almeno. se appena cadiamo velocizziamo fino alla fine, ok? ok vabbè, insomma l'abbiamo pure fatto nello scorso episodio però l'abbiamo fatta svolta di qua non l'abbiamo fatto nello scorso episodio vabbè eh, scusa <ride> però mi a sbagliare uno, eccola qui la cassa primo tentativo senza incontrare Luigi. scheda cucina 2 ok la scheda cucina 3 è nello stesso punto di qua però a svolta di qua svolta di qua, sì. questa è svolta di là, torre bianca ricordi. So, so. ok adesso Tagliamoci rivediamo al punto dove sta la scheda cucina numero il telecomando che si interrompe. Qua, ok allora siamo a svolta di qua. E adesso bisogna trovare la casa dei vecchietti. Bisogna trovare però anche l'ascensore. Stavo per parlare con l'uomo senza braccia. Di solito qua Allora, dovrebbe essere questa. Boh. mi sembra. La casa. Ecco, c'era il vecchio lì fuori. Eccola qui. Buongiorno signora, sono venuto per derubarla. Grazie, benvenuti <ride> a trovarci. Addio! No, la mia scheda! L'avevo scritta così tante volte. Lei non l'ha visto niente. Ma che il mondo sia stato salvato eh? bocca alta, il cielo è così blu. Domani continuerò la mia vita con la mia cara moglie. Non so quanto durerà, ma rimarremo insieme fino a game over. E cos È così che dovrebbe essere e sono contento. Um, lei non ha, non ha sentito niente dalla casa, mi raccomando. Che, eh, nel caso. Ha cancellato la memoria. Ti È piaciuto il motivetto cancellante? Um, chi sei tu? Lo so io chi sono. Tu. Ok, abbiamo trovato l'altra scheda, quindi ora tagliamoci e vediamo al posto. Non posta. ci serve tagliare, sta proprio qui vicino, è quella del bar. Ah, okay. ok, allora andiamo al bar. Che sta giù, non nel mondo di giù. Lo so dove, lo, lo so dove è il mondo di giù, ok. Caffetteria di svolta di qua, Con un tizio inquietante vicino al bar, che sta proprio prova al lato opposto. Entriamo nel bar e... Eh. Andiamo in 3D. Andiamo in 3D. Oop. Eccola qui. Prima cassa. Perché non l'ho aperta? Mentre di. Si può fare così. Ecco qui, tessera dura. Una tessera che ti pro, permette di trovare un gioco segreto. Ah, non era quelli per gettore infinito. E poi, scheda cucina numero 5. Mario sì. si è beccato un bowl in faccia. Ok, ora ci vediamo. In un altro posto. Addio. livello 5 euro! No, oh. non vi preoccupate, non lo dobbiamo rivelare tutto. L Abbiamo ripreso ora. Come sì. Dobbiamo... Uh, qui si trova la scheda cucina numero 6, nella terra di Cromagna. Sì. Oh no! Allora, salve, salve anche lei. Ah, intanto eh, voglio provare un secondo. Visto che non ci siamo ancora andati in queste casette. Voglio vedere un po' chi ci sta. Ehi, ti do benvenuto al negozio di là, vedi un po' tutto? Di tutto un po' che ti faccio vedere, cosa posso fare per te oggi? Compra, vediamo cosa, cosa hai. Mm, no, <ride> Se bella. mi dicacao mango troppico. Se di cacao è molto più raro. Sì, però... Mango tropico qua si trova ovunque. Allora, vediamo un po'. Ok, non è normale perché ci mettiamo troppo. Ok, allora, qui alla prima parete dovrebbe essere... Ecco qui infatti, in una piccola fessura, dove passa solo Mario rimpicciolito, oppure Bowser rimpicciolito, due volte poi. È molto po grande. Ok, Non ci passa. Allora, cosa si fa? Bisogna entrare in questo tipo veramente. E potete prendervi un bel po' di soldini. Yeah, il che ci interessa. Visto che dobbiamo comprare gli oggetti curativi. Per il labirinto di solito di qua. Però... Ormai gli extra se, se, per noi a noi servono soltanto per accumulare soldi. Sì, perché senza oggetti curativi è impossibile. Facciamo che l'ultimo extra è quello del de, de labirinto di svoltare di qua. Eh Sì. Intanto... Anche il regno d'estate è di sicuro più facile di, di quello schifo, là. Okay. anche se probabilmente sarà anche più lungo. Ah, ecco qui: Waka! <sussurra> waka! Non mi capestare! <sussurra> ok, sì, c'è anche questo tizio qui in blu da Paper Mario Portalmi. So. E anche Paper Mario normale. Ok, che ci dà una pagnotella se più lo più picchiamo. Infatti, Waka si fa picchiare. Eh, waka! Quack quack ok. Quindi due segreti in uno è la sera di cucina. Mi sa che lo puoi picchiare più volte. No, non Prova. funziona. Nello stesso mondo non funziona. Ce ne sono di più. Di spazio No, di no, no. Perché qui c'è lo spazio? Devo poter avere molte di panniotelle Eh si, sì, ma non nello stesso qui si chiama un panniotelle. Si. Panniotelle vedi? Non è nello stesso, sì. ah. stesso modo. Ok, che... esiste solo un waka. Ok. Infatti sì. mo lo stai estinguendo, povero waka. Uh, ecco qui, il bauletto che cercavo. Fan bauletto. Mmm, boh, marinvia. Scheda, cucina numero 6, perfetto. Finché non muore lo devi picchiare. Ok, io. aspetta un secondo. Un povero waco. Quanto cura? 25 cura. Porco schifo. <ride> uh, ok, sì. Uh, un attimo, aspetta. Uh, io farmerei un. Salta. Po di no, no, bisogna anche uscire vabbè comunque, non lo so, farmo, farmo un po' di, di waka <ride> anche se probabilmente poi venderò le pagnottelle per comprare oggetti migliori però vabbè adesso ci rivediamo al, all'ultima all scheda di cucina, cioè alla 7 ma dov'è finito sì. il mio waka? dov'è il mio waka? ma dov'è, dov'è il mio waka? lontano, credo. <ride> eh, non... non ne ho idea Oh ma dove può essere? Volevo tanto vedere il suo sorriso al mattino. Waka torna da me Allora abbiamo appena ucciso Waka perché ma abbiamo fatto. l'hai portato. Mi porta il nuovo wakino ok. Uh, Questa signora probabilmente era la proprietaria due, di tre, Waka. 4, 5, 6, 7 e 8, perché una l'ho mangiata per testare quanto dava. E comunque da 30 punti di vita, no? non è 25. Ok, sì, quindi. Uh, ci vediamo alla prossima scheda. Allora, 7-4, scusate il mio ritardo, però. Stavo parlando con Marco. Di come si fa il cibo dell'abito? Oh yeah. Allora. Spiegalo. Bisogna. Cioè, Basta un fungo shake portare una e portarlo alla cipollina. E ve lo fa. Almeno da quel che mi ricordo. Mi sono ricordato adesso. Ok, ora allora vai. E cura 50 punti vita dentro all'abito. Quindi non credete per. In cambio di 10 punti vita, 50. Va bene. Allora eh, fatti un giro su su questo posto che non ho ben capito come funziona come non ho ben capito come funziona come vabbè da quel che mi ricordo io abbiamo detto um, all'estremo destro no <ride> pensavo <ride> che ci poteste arrivare oh yeah pure io pensavo che ti facessi così pure io pensavo che ci così allora, uh, Mario mi, sono, mi sa tre Mario. Mario. Mario. Forse è giù. IDK. Io non okay. capisco. Uh, Io proprio non lo so. Scusa, vai più niente. Mentre mm. di No. Oh, lì si lì è quello di prima E allora cosa vorrei dimostrare? In 3D no, ti ho detto Salta ah. Ma non c'è nulla e Non lo so vai più avanti C'è il secondo <ride> settore Secondo settore? si sì. No andiamo al settore 2 Cioè? Che sono i settori? Non ho capito La seconda sezione del livello Ok ci sono varie sezioni a livello? Eh sì, oh, moltissime aspetta. sezioni a Settore 1, vedi? Ah, eh vabbè, perché è il settore 1? No, questo è il settore 1, questo è il settore 2. Ah, ok. Settore 3. Allora sarà quello sotto il settore 2 Eh due. sì, perfetto. Allora, buttiamoci. Ouigi! Wow. Ok, va. Non ha messo un cartello, però. Lo mettevo a per forza, sì settore 2 okay, ok allora seconda colonna uh. ok <ride> no. ok no, seconda come... colonna cosa cosa <ride> oh. io provo in fondo io mi ricordo che ciò all'estremo all testo Questa. ah ecco. Ok, adesso non sconfiggere allora, il, mio andrei nemico, andrei. il mio nemico il mio nemico Acerri. Lui! Gigabyte. Ok, allora come si fa? come si fa a sconfiggerlo? Prendete Bowser La che non ha già grossa. sconfitto! Sì, però è molto fastidioso ed è meglio essere pronti. Allora, aspettate che attacca, aia, ah, yeah. vi fate sì. colpire un paio <ride> di volte così morite. E poi boom, boom. LOL. Lo scudate via con protezione. Provate a usare il fuoco. No, non funziona. Non funziona. Ok. Evviva. Non ho nemmeno così tanti i di quanto me ne ricordavo. Io Vabbè, ripiro. secondo te ti fa passare 30.000 volte lì. Cioè... Schede la cucina 7, eccolo qui, ok. Abbiamo preso tutte le mm -hmm. schede cucina, ora ci vediamo la cipollina. A dopo. Ah. Ok, eh. eccoci qua, la cipollina. Che si trova al piano 2, se non sbaglio. Vabbè insomma sotto la torre. Al primo piano. Allora qui c'è Cipollina, qui c'è Linton, DS Deluxe. Salve gourmet. Sì, sì. Allora, quella è Prepara cena il tè. Ok, no, questa voce è brutta. Prepara cena il tè. C'è una di ingredienti per le tue ricette preferite. <ride> puoi anche usarla per scoprire dove trovare gli ingredienti più rari. Però non credo che abbia già in memoria tutte le ricette. Ci penso io. E qualcuno inseriscila. inserisci là. Hai scheda cucinature. Usala. Puoi usarla? Ma anche sì. Veramente completato. Scheda cucina, si. Sì. Scheda cucina 4, 5, 6, 7 e basta. Ok, um, qui ci sono tante ricette, ma tante! Vedi se c'è pure coso di labirinto. Ecco qua, di d'emergenza. Donano 10 pv e pure un avvelamento, ma qui non dice. Ah, si prepara con una fiammata e un fungo shake che si trovano. Però qui non dice che nel labirinto dei 100 livelli cosa controlla se c'è un vero cibo nel labirinto? Si cucina la pagnottella. Eh? La pagnottella? Non altro più, vai giù. La Tostata è ancora più buona. Um. Ah, tostata, tosta le tue pagnottelle dopo. Eh, non lo posso fare. Perché? Non ora! No, non, non, non fa. Non fa cosa? Non lo posso fare devi andare da cipollina a tostare le pagnottelle oh capito! Sì ma. vabbè non cioè... se... un secondo? si si si si si si si si si si si Affetta si si si si si si si si si si si cuore si ah, si <ride> no. si si si ma che schifo! Muori! A fuoco! Bombardiamo la ragazza! Right, Muori tu pure! Schifo! Pure <ride> <ride> la botta d'ingresso, io resto qua a ucciderti. Ora basta, me ne hai stufata cipollina! Non cucinerò mai più nulla da fare. Tra la grazie a me! Ok, lasciate stare questa interruzione brutta! cipollina ti odio, tornerò però per fare le relazioni di emergenza. Perché quella è sicura al 100% che, che curano. Ma perché tu lo chiami cibo del labirinto? Perché mi ricordavo che si chiamava una cosa del genere, non mi ricordavo che erano relazioni d'emergenza. <ride> però poi mi hanno ricordato l'immagine. Vabbè, comunque, niente, queste erano le schede di cucina, adesso non ne abbiamo più. Ne però abbiamo questa propria... testa eh. adoro. Eh. Però cosa facciamo con la testa di mm. adoro? Lo scoprirete soltanto nella prossima parte di. Super Paper Mario Wii yeah. Alla prossima, ciao! ciao.